Eh, mi sembra un'iniziativa fantastica, eh, ma come, come ce ne sono anche altre, devo per dire la verità, è sicuramente molto ben organizzata, quindi a questo punto di vista molto meglio delle altre probabilmente, però credo che sia qualcosa che È uno strumento di democrazia partecipata diciamo, e quindi come tale è assolutamente interessante anche nell'ottica di proporre poi eh, informazioni elaborate e rielaborate a chi eh, nel bene e nel male dovrà amministrarci e far progettazione politica per noi, per i nostri figli, per il nostro futuro.